Ciao, noi siamo i Buffoni di Corte, un'associazione non profit nata nel 2008 con l'intento di creare un luogo di integrazione dove le persone con disabilità cognitiva e intellettiva eh, fossero innanzitutto considerate persone. Un luogo dove ognuno potesse esprimersi in percorsi artistici, ricreativi, educativi, autodeterminato a scegliere ciò che lo fa stare bene. A distanza di 13 anni sono 150 le persone che hanno scelto di continuare questo cammino e ora, oltre all'autonomia abitativa, una delle nostre sfide principali è trovare soluzioni affinché le persone con disabilità cognitiva possano lavorare, possano trovare il loro giusto spazio, quello più adatto alle possibilità di ognuno. Cosa hai fatto di Marghe? Abbiamo fatto trittare la cipolla. E quello cos'è il, il soffetto? Mm, prego ma dimmi un po' Arianna è difficile trattenersi mentre si cucina dal mangiare e assaggiare tutto? Sì, <ride> ho capito e che cosa hai imparato a fare? Ho imparato a fare tagliolini i gnocchi ma io ho visto anche dei rabbioloni, delle, delle tagliatelle. Sì, anche quello ho fatto, è stato molto divertente. Ascolta, qual è il tuo preferito? Le tagliatelle. Ho visto che avete fatto anche i sughi. Sì. E qual è il tuo sugo preferito? i formaggi. Perciò tagliatelle ai formaggi. Sì. Ascolta, ti piacerebbe pensare di poter fare un lavoro come questo? Sì. Bene, allora noi te lo auguriamo. Grazie mille. Ciao Celine. Mani Basta è un progetto di formazione con il quale vogliamo sostenere l'avviamento di percorsi finalizzati all'inserimento nel mondo lavorativo. Scegliere è un diritto di tutti, aiutati anche tu a realizzare questo importante progetto!